Oggi parliamo di blog e di come questo strumento possa essere utile per il posizionamento del sito web. Innanzitutto che cosa è un blog? Il blog non è altro che una parte, una sezione dinamica del nostro sito, una sezione che possiamo aggiornare e una sezione che ci consente di inserire, con la cadenza che noi andremo a stabilire, tutta una serie di contenuti informativi, pertinenti e contestuali rispetto al nostro business. Il blog quindi non è qualcosa di autonomo o qualcosa che sta al di fuori del nostro sito web, ma è proprio una sezione apposita del nostro sito che noi consigliamo sempre ai nostri clienti di inserire all'interno dello stesso. Infatti non c'è cosa peggiore di tenere un sito fermo senza nessun aggiornamento, senza nessuna novità nel tempo. Google percepirà quella risorsa inutile dal punto di vista informativo dei contenuti e della qualità. Avere un blog invece ti consente di avere una sezione dedicata nella quale scrivere, parlare appunto di tematiche che sono relative alla tua attività. Ti faccio un esempio, e ti faccio questo esempio perché tante volte i clienti ci dicono sì ma io che cosa posso raccontare del mio lavoro? Se hai per esempio un'azienda che vende fissi è chiaro che avrai tutti i prodotti pertinenti ai serramenti di casa, porte, Finestre, serrature esterne, schermature solari e tutti gli altri accessori, diciamo così, che servono insomma, per la ehm, finitura degli infissi della casa. Ma è anche vero che le persone che vanno a compiere un acquisto come l'infisso della casa, che sia una porta o una finestra, hanno necessità di avere informazioni sui materiali, sulla insonorizzazione dei materiali, sulla loro qualità, sulla loro resistenza per esempio alle intemperie, sulle detrazioni fiscali che sono spesso previste dalla legge per gli ammodernamenti e per gli efficientamenti energetici delle abitazioni. Ecco immagina di avere il tuo sito dove tu vendi i tuoi prodotti che sono appunto gli infissi suddivisi per categorie e suddivisi per prodotti e avere poi un'assenzione nella quale dai ai tuoi clienti o ai tuoi potenziali clienti tutte queste informazioni. Questo perché Perché le persone possono arrivare sul tuo sito direttamente perché stanno cercando porta per interno in Nocce Massello, ma è anche possibile che le persone arrivino sul tuo sito facendo una ricerca differente. Ovvero se la ricerca porte in legno massello per interni è una ricerca proprio specifica, è una ricerca che noi definiamo oh, una ricerca quasi transazionale perché la persona sa già quello che vuole, sta già andando a cercare il prodotto che vuole, al contrario una persona potrebbe arrivare sul tuo sito e dire porte in legno o porte tamburate, oppure potrebbe arrivare sul tuo sito dicendo è meglio un infisso in alluminio o è meglio un infisso in PVC, oppure arrivare sul tuo sito perché volendo fare un investimento importante come quello della sostituzione degli infissi vuole avere informazioni più dettagliate circa le detrazioni fiscali e i vantaggi che derivano da questo eh, rimodernamento del proprio immobile e quindi potrebbe arrivare sul tuo sito perché va a cercare quali spese sono detraibili nella sostituzione degli infissi ecco questo piccolo esempio semplicemente per dirti che le persone arrivano sui nostri siti web o perché stanno cercando direttamente il prodotto e il servizio che noi vendiamo oppure perché si stanno informando su tematiche che sono pertinenti al prodotto e servizio che noi vediamo. Ti ho fatto questo esempio, ma te ne potrei fare veramente tanti altri. Non c'è attività professionale o aziendale che non si presti ad avere una sezione blog all'interno del proprio sito web. Inoltre, un altro vantaggio fondamentale della sezione blog è quella di consentirti di mantenere periodicamente aggiornato il sito web. Ricorda che uno dei fattori relativi al posizionamento sui motori di ricerca è proprio il fatto che un sito web venga aggiornato, ma aggiornato con contenuti di qualità e utile, per i consumatori Google è uno strumento altamente meritocratico, quello che cerca di offrire a tutti noi è sempre la risposta migliore. Avere quindi un blog all'interno del proprio sito che periodicamente viene aggiornato con contenuti pertinenti fa innanzitutto capire al motore di ricerca che quello è un sito da tenere in considerazione, che può essere utile agli utenti, ti fa percepire come autorevole nel settore perché tu sei in grado di offrire ai tuoi potenziali clienti non solo l'informazione sul prodotto o sul servizio ma anche tutte quelle informazioni fondamentali che oggi i consumatori hanno necessità di acquisire prima di compiere un acquisto. Se sei interessato all'argomento, se stai pensando di costruire un sito web o se vuoi inserire una sezione blog all'interno del tuo sito, sotto questo video trovi tutte le informazioni per poterci contattare. Alla prossima, ciao!